Bell'Italia 2018 è il momento della DDS e del suo Deus Ex Machina, Fulvio Di Santo. Fulvio, bentornato dinanzi ai microfoni e alle telecamere di benintv.it. Eh, grazie a tutti e un invito a tutti a seguire le tue trasmissioni, diciamo, il tuo cartaceo e possibilmente avere l'opportunità di essere sempre in pole position nel presentare le nostre... Uh, yeah anteprime, innovazioni e i nostri progetti futuri. È la nostra missione, come ben sai, cerchiamo di non solo dare informazione al pubblico del vending o agli appassionati che vogliono intraprendere un lavoro in questo comparto di mercato, ma è anche un modo per mettere in contatto B2B i player del settore. Fulvio, cosa presentate come DDS qui a Venditalia 2018? Allora, mh, la premessa è quella, è che di fatto la nostra azienda è fortemente riconosciuta attraverso un modello in carta filtro che è la Prog. E infatti nella parte retro, alle spalle nostre, nei vari banchi espositivi, c'è una gamma di circa 20-22 macchine eh, di tonalità colorazioni diverse e che di fatto è il nostro eh, fiore all'occhiello ed del resto è la macchina storica che tutti quanti conoscono. Indiscutibilmente un settore a cui volevamo sempre più avvicinarci e professionalizzarsi era il discorso del settore oreca in quanto crediamo molto che il settore oreca col monoporzionato possa avere un ruolo importante e va detto che l'esperienza che abbiamo accumulato in questi anni in particolar modo sulla carta, sulla carta filtro eh, ci ha eh, portati a specializzarsi fondamentalmente in macchine per il settore Oreca a sistema pont cialda in carta. Eh, in questa occasione infatti abbiamo portato un restyling molto interessante della Twin che è una macchina doppia eh, di facile accesso nel senso che è molto molto molto eh, aggressiva eh, come, come condizione come prezzo e l'abbiamo eh, accompagnata anche con un sistema di deconto bluetooth che possa migliorare la connessione, la facilità di intervento eh, con le varie postazioni e poi abbiamo portato, presentato in anteprima all'host, ma per il Ben e per, se vogliamo, i nostri clienti storici, il nostro settore di appartenenza la Twin Professional che è sempre vanta del gruppo erogativo Frog che ha delle garanzie in termini di estrazione, in termini di stabilità e quant'altro, ma con una parte legata al gruppo vapore che comunque implica una caldaia o meglio, devo dire, due tipologie di caldaia, una caldaia da 2 litri o da 5 litri in base a quelle che sono le esigenze specifiche. Dopodiché ci siamo voluti un po' divertire facendo una professional che io poi alla nostra destra poi avrete modo di fotografare che è una macchina a un braccio molto molto molto importante ok che vanta una caldaia da un litro eh, ma fatta tutta quanta in acciaio questa in questa occasione l'abbiamo presentata con un mantello trasparente in plexi proprio per far capire quanta attenzione c'è nella componentistica e nella, e nella qualità della componentistica che la, che, che la compone proprio. Eh, avevamo anche quasi la volontà di presentare il nuovo modello di macchina cialda che deve affiancare il modello Frog, quello nostro storico. Eh, ma eh, abbiamo ritenuto opportuno, visto e considerato che l'uscita sarà diciamo prenatalizia, di destinare eh, degli incontri specifici nelle aree geografiche invitando i nostri partner storici e facendo una presentazione un po' più attenta, più accurata su un modello su cui crediamo davvero tanto Fulvio grazie saluta gli amici di benintv.it non prima però di aver detto a quale indirizzo di posta elettronica possono scrivere nel caso in cui io direi nel rarissimo caso in cui non riescano a entrare in contatto con voi per la vostra rete vendita o i negozi in cui siete eh, diffusi la Frog, lo sappiamo, è forse la macchina più venduta in Italia nell'OCS nell Allora innanzitutto mh, la posta è un po' chiocciola di però devo dire che la nostra azienda si avvale di una rete commerciale molto molto capillare infatti abbiamo un commerciale destinato per ogni regione la qualità dei nostri commerciali perché sono tutti storici e veramente di alto livello in effetti è vero quello che tu dicevi, la Frog è la macchina più venduta a cialda, noi facciamo di tutto per cercare di renderla sempre più diciamo, appetibile, sempre più ricca di interesse attraverso eh, delle tonalità, attraverso degli accessori aggiuntivi che diamo e se vogliamo, eh, proprio nel, in occasione di una prefiera abbiamo fatto anche un significativo ribasso del prezzo Ehm, proprio a voler accompagnare i nostri partner che da anni okay, eh, sono sensibili a un prodotto di qualità perché ci, ci tengo a dire che la macchina è interamente prodotta io dico e faccio una battuta fa fatemela passare nemmeno in Italia ma dico a Napoli in Campania okay, e, eh, e se vogliamo nonostante tutti i numeri sono abbastanza interessanti però il concetto costruttivo della macchina è sempre basato su un concetto artigianale con la massima massima attenzione. Cioè io saluto tutti quanti voi, spero di poter essere presente con delle maggiori novità nelle prossime occasioni ma ridiamoci l'appuntamento al Venditalia 2020 con la possibilità di avere ancora eh, più Uh, affettuosità nei nostri confronti questo ce lo vogliamo conquistare con professionalità con attenzione e con massimo rispetto e stima di chi ci ha dato fiducia per tanti tanti anni Okay. Grazie Fulvio, amici non andate via, noi continuiamo nei corridoi di Venditalia 2018 per presentare le tante altre novità presenti in questa biennale A prestissimo Fulvio Arrivederci a tutti